C'è questo mio amico che dice che quando passa di qua questa statua si gira e lo fissa. Sicura? Sicuro? Lui è sicuro. La statua si gira e lo fissa. Sicura? Il disturbo mentale è una malattia come le altre. Può capitare, ma si può curare. È disturbo non è disturbato. Se senti che qualcosa non va, parlane con il medico. Sicura? Sicura. Sicura.